Ciao! Allora, eccoci nel video delle scoperte del mese. Io spero che vadano bene luci ed audio e tutto quanto, speriamo, ok? Perché ho dovuto chiudere le finestre? Perché ci sono i vicini che stanno facendo dei lavori e le avranno per non si sa quanto oltretutto ed ho dovuto chiudere perché se no ovviamente quindi potrei anche sciogliermi ma non importa allora video delle scoperte del mese la prima che vi mostro sicuramente è questa maschera dell'equilibra questa è la maschera aloe maschera viso purificante con aloe argilla verde succo di cetriolo e senza parabeni, siliconi, petrolati e peg oli minerali e paraffina la confezione comprende, è una monodose, però è divisa in due, quindi ha due applicazioni, due da 7,5 ml e ho guardato il prezzo, 1,95€ da Tigotà. Allora, questa intanto ve la mostro, che è questa qui. Allora, cosa dire di questa maschera? Non ho trovato difetti. Allora, l'inci, come dicono loro, senza tutte queste cose, è vero, ha un ottimo inci, assolutamente. Poi è una maschera che eh, a me piace, soprattutto perché ho la pelle mista, è, è delicata perché comunque ha l'aloe, quindi è, va bene anche per la pelle sensibile perché ha l'argilla verde, che non è quella più aggressiva. E comunque si, ha, ed si applica bene la quantità che poi è questa perché sono in due parti, quindi questa, è perfetta per un'applicazione su tutto il viso, quindi ha anche un bello strato, si lascia agire, dicono 10 minuti, ma io la lascerei un pochino di più, comunque me la correggete voi quando è secca, quando è, è asciutta, si rimuove facilmente con una spugnetta, ed è, oppure con dell'acqua tiepida, è facile anche da rimuovere, non irrita la pelle, ma la lascia, aspettate che ho qualcosa in un occhio, ovviamente, poi lascia la pelle davvero purificata, i pori sono meno visibili ed oltretutto non irrita la pelle, quindi è davvero valida, valida sul serio. Poi 1,95 euro per una maschera dell'equilibra, che è un ottimo marchio, ha le certificazioni tutte del caso, è un Made in Italy davvero valida. Oltretutto, essendo piccolina ed essendo per due dosi. È perfetta anche da portare in viaggio, perché no, per una o due settimane tranquillamente siete a posto. Io quindi questa ve la super consiglio. La allora, seconda scoperta del mese è sicuramente questa crema dello Citan, di cui avevo una mini taglia da, da un po', perché non c'è scritto ovviamente la quantità, eppure la sto cercando, ma giuro che non c'è scritta. Comunque questa mini taglia, e si chiama Creme Comfort Leger con 5% di Karité ah, era un 5ml, l'ha scritto davanti comunque sia, questa qui mi è durata anche abbastanza perché l'applicavo solamente alla sera allora, la confezione è questa qui che vedete che è una mini taglia, ma ho segnato il prezzo quindi, ehm, sul loro sito ufficiale 50ml viene 28 euro. allora, prima cosa, inci ottimo quindi questa è una cosa molto valida poi, dice di essere una crema comfort leggera con il karité quindi leggera ma idratante allora intanto profumo ricordavo bene sa di karité quindi se vi piace la profumazione questa è un'ottima crema e poi mantiene le promesse sì perché anche con il caldo è una crema che si stende po basta poca si stende bene sul viso assorbe quasi immediatamente e 5 ml mi sono durate più di una settimana a me tranquillamente idrata bene ma non unge quindi io l'applicavo la sera e alla mattina anche con il caldo e anche se dormo senza climatizzatore vi posso assicurare che non l'ho mai trovata lucida quindi davvero mantiene le promesse e se avete bisogno di idratazione ma non volete una crema pesante questa davvero ve la super consiglio allora, ultima scoperta per questo mese e questa devo dire che è davvero una grande scoperta, perché vi parlo di questo balsamo labbra della Labello. Ebbene sì, questo è il vanilla buttercream. Allora, la confezione è un 4,8 grammi, segnato il prezzo, 1,69 euro. Allora, vabbè, io l'ho completamente finito. Profuma di vaniglia poco, veramente, più di buttercream. Boh, no sa di crema, vabbè comunque non è tanto il profumo perché tanto non persiste sulle labbra ma è, oddio sto spostando tutte le luci aspettate, ok e ve lo faccio vedere, è questo qui quella scritta proprio dove, dove sta la scritta qui, vanilla buttercream e devo dire che è stata una scoperta perché? perché io non usavo la labello da anni per via del lici ma l'hanno riformulato e la cosa mi piace molto perché infatti sono andata a guardarlo ed è valido accidenti, è valido davvero, quindi promosso per questo caso poi allora attenzione perché è un balsamo labbra molto idratante, molto nutriente, perfetto per le labbra screpolate anche sia con il vento oppure con il sole, ottimo potrei fare questo giochino qui a smr Per tutto il giorno, <ride> comunque lo so, magari qualcuno può dare fastidio, comunque attenzione perché è molto morbido, quindi proprio burro e si stende bene sulle labbra, non le lascia lucide e non le lascia appiccicose, però uccidetevi tra poco, lo so, però davvero è valido perché le nutre a fondo. Unica cosa è molto morbido, quindi attenzione, magari in estate non mettetelo in borsa perché se state sotto il sole si può anche sciogliere perché è davvero molto morbido di suo, però oltre a essere idratante, oltre ad avere un buon ince, oltre a costare poco, provatelo anche magari, dato che è un pochino morbido, applicato un pochino di prodotto assieme allo zucchero, e fine, perché fa uno scrub fantastico alle labbra e vi toglie tutte le pellicine che magari potete avere però essendo molto nutriente le lascia anche morbide, provatelo perché è davvero è valido ed è, costa meno di quelli scrub già pronti per le labbra, questo è davvero valido e oltretutto costa poco e cavolo la labello con un buon è una cosa incredibile quindi sicuramente provatelo allora questi erano tutte le scoperte del mese e ho avuto davvero delle grandi scoperte come sempre fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come li siete trovate. Vi ricordo sempre intanto di seguirmi anche su Instagram, qui sotto avrete il link, perché lì pubblico tutte le recensioni lampo, quindi quei dei prodotti che uso una o due volte e vi faccio una first impression. Se non avete Instagram tranquilli, seguitemi tranquillamente su Facebook o sul blog perché le pubblico anche lì sempre. Tutti i link in descrizione e comunque sia se vi è piaciuto il video mi raccomando di mettermi un like e di cliccare sulla campanella così non perderete i prossimi video. Alla prossima, ciao!